Si ferma contro lo Spezia alla corsa dell'Amen Scuola Basket Arezzo dopo sette vittorie consecutive. Parte forte il quintetto di Coccio Evangelisti che tiene a ritmi alti grazie ad un ispirato Fornara. La reazione degli ospiti accorcia poi fino al 25-17 di fine primo quarto. L'Amen continua determinata nel secondo parziale arrivando anche ad avere 15 punti di vantaggio ma, ma lo Spezia con pazienza comincia a rimontare. Al rientro dagli spogliatoi la partita cambia totalmente inerzia alla terza sirena il punteggio è in parità a quota 67. Gli ultimi dieci minuti di gioco vedono l'amen tenere qualche lunghezza di vantaggio prima di subire il definitivo sorpasso ligure. L'arezzo prova a reagire, ma non è precisa e gli ultimi secondi servono per fissare il punteggio sull'89-96 finale. Con questo risultato, l'amen chiude al settimo posto questo combattuto campionato. Da sabato inizieranno i playoff dove la SBA affronterà in semifinale il Lucca in una serie al meglio delle cinque partite, la si giocherà la promozione con la squadra che passerà il turno tra Prato e Mensa-Sana-Siena. a eh, Purtroppo è successo la stessa cosa che è successa a Alto Pascio, cioè che stacchiamo il cervello e non riusciamo a ricollegarlo. La verità è che noi non abbiamo giocatori come, hanno la Spezia, come ha la Spezia, come Sescus e Balciunas che ti risolva le partite da soli, dobbiamo essere sempre connessi, collegati fra di noi. E... Guarda, c'ho il piacere che sia successo prima dei playoff in modo che eh, ritorniamo a lavorare con un diverso atteggiamento perché se, secondo me questa settimana non ci siamo allenati bene, e eh, infatti si è visto in campo che alla prima difficoltà poi non abbiamo saputo reagire. Il primo tempo abbiamo dominato la partita, abbiamo giocato in difesa molto bene, molto brave contro una squadra piena di tiratori, il secondo tempo se le ha aperto il canestro a loro un po' per... Per disattenzione nostra, per un po' di disconcentrazione, però niente, bravo loro, complimenti, hanno fatto 100 punti, eh, lì dove noi dobbiamo eh, fare attenzione e, e non succede niente, il nostro premio non era oggi, eh, non abbiamo nessun premio di prendere oggi, quindi... Dobbiamo essere tranquilli, alzare la testa, Siamo, eravamo in forma e continuiamo in forma e il nostro premio lo, lo volevamo prendere fra un mese e un mese e mezzo, quindi tranquillo, bravo loro, come ho detto, complimenti, hanno fatto una, un, un molto bene secondo tempo, e a lavorare in settimana e a mettere la testa in playoff che è il nostro obiettivo.